UPOL, l'app della Polizia di Stato contro bullismo e droga, da oggi prevede nuovi servizi. Per contrastare il contagio da Covid-19 abbiamo l'obbligo di restare a casa. UPOL può aiutarti nei momenti di difficoltà. Se vuoi segnalare un episodio di violenza domestica, ora puoi farlo. Passiamo agli esempi. Se vuoi segnalare un episodio di bullismo, puoi scrivere e magari inviare una foto Se vuoi segnalare un episodio di spaccio puoi scrivere e inviare anche una foto Se sei vittima o testimone di un episodio di violenza domestica puoi scrivere e inviare foto UPOL, l'app della Polizia di Stato.